il motorino smarmittato quando volevo cominciare, ma ottimo! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Questa mattina è sabato per la cronaca... sì, voi mi direte «no, è domenica» no, per me è sabato, perché sto girando il video questa mattina il video. L Amica, lo posso uscire domenica mattina e uscire alle otto, devo girarlo, poi devo montarlo, fare qualche taglio, poi devo elaborarlo, poi devo caricarlo su YouTube, ma questo sarà l'argomento del giorno. Per ora andiamo avanti. Intanto è un sabato mattina un pochino uggioso, stamattina alle sette ha piovuto, non mi lamento perché il naso sempre chiuso, ma respiro un po' meglio, santa allergia che per stamattina almeno mi sta lasciando in pace, meno polline in giro. Allora, lo youtuber di oggi, lo youtuber di cui vi parlerò oggi, si chiama Roberto Cordero. Wow, il maglione. Ecco fatto. Si chiama Roberto Cordero. E voi direte subito, oh, finalmente uno youtuber italiano. No, Roberto Cordero non è italiano, è portoricano. E parla inglese. Ecco, dicevo, non vi preoccupate, arriveremo anche agli youtuber italiani, ma per il momento. Quelli che voglio consigliarvi sono youtuber del, dell'oltreoceano. Sono youtuber dell'oltreoceano per molti motivi, soprattutto per la qualità dei contenuti. In realtà dovreste già conoscerlo, perché adesso vi metto il link alla descrizione. Però, se vi ricordate, se avete visto il vlog scorso, io vi ho parlato dei Veda, e uno degli youtuber, grazie al quale sono venuto a conoscere bene i VEDA, è stato proprio Roberto Cordero e io nello scorso vlog vi ho detto che vi avrei fatto vedere cos'era un VEDA, vi ho linkato la playlist di VEDA 2013, proprio di Roberto Cordero. Ora, eh, al di là dei VEDA, eh, Roberto fa filmati dove parla della tecnologia, fa video, fa vlog dove parla de del suo rapporto con la tecnologia, del suo rapporto con le persone, e ha fatto due video che considero molto simpatici. Uno e vi metto il link alla descrizione di entrambi i video. Uno dei video riguarda la notte degli Oscar e quella storia del selfie di compagnia fatto da tutti assieme appassionatamente, e una risposta a questo discorso, io vi metto il link alla descrizione, non vi dico nulla, lascio solo dire che il finale mi ha veramente ammazzato dalle risate. E il secondo video fa parte dei Veda 2014. Oggi è il 5 aprile, Roberto ha cominciato i Veda quest'anno e mh, ieri ha pubblicato il quarto Veda. Tecnicamente oggi è il 5 aprile, oggi uscirà il quinto, però, dato la differenza di fuso orario, riuscirò a vedere il quinto video probabilmente nel pomeriggio o stasera e Ieri ha pubblicato un video eh, per i Veda che riguarda i minion, si chiamano minion, non l'ho ancora visto, ho rinviato la visione del film Cattivissimo Me. Vi metto il link alla descrizione di, eh, anche di questo video che è stato molto simpatico, soprattutto l'avventura che ci va a raccontare è molto carina, molto divertente e vi consiglio di iscrivervi al suo canale, vi consiglio di guardare i suoi filmati. Roberto è una persona molto simpatica, molto gentile, una persona che tende a rispondere ai commenti, gli ho mandato un messaggio mi ha anche risposto, è una persona che mi ha ispirato, anche lui è uno dei pochi youtuber che mi hanno ispirato proprio ad aprire il canale YouTube, e mh, lo ho fatto per un motivo che non vi ho ancora accennato. Ve lo accenno solamente perché è una cosa che si nota ma non si nota. Roberto è uno youtuber, legalmente cieco, non è in grado di vedere molto correttamente, ha gravi problemi di vista, ma ciò nonostante ha una grande forza, una grande forza di volontà, e soprattutto nei suoi video mi è messo, salvo quando se ne parla specificamente all'argomento, generalmente è messo in secondo piano questo discorso, ed d'altronde ci può anche stare, e vi consiglio vi metto nella descrizione il link al suo canale, vi consiglio di guardare i suoi video, vi consiglio di iscrivervi al suo canale, cosa che mi è piaciuta moltissimo, è un termine che... non so se l'ha inventato lui, se l'ha utilizzato lui, perché lo usano adesso altri youtuber, penso che comincerò a usarlo anche io. Lo spazio sotto il video, dove ci sono i commenti, dove ci sono le informazioni, dove ci mette tutto quanto, lo chiama doobly-doo. Mi piace questa cosa, dice «vi metto tutto quanto nel doobly-doo», quindi adesso vi metterò anche io le informazioni sul canale, le informazioni e tutto quanto sul doobly-doo. L'argomento del giorno riguarda non YouTube in sé, ma più che altro riguarda principalmente la connessione ad internet. Come dicevo, è sabato, perché io adesso devo fare questo benedetto filmato di sabato, perché poi ci vuole il tempo per fare l'elaborazione, anzi il computer che mi ritrovo a casa è abbastanza decente. Il problema è questa bella telecamera Allegria Mini ha un ottimo pregio, questa splendida qualità d'immagine, questa splendida qualità dell'audio e un piccolo difetto. Butta fuori filmati pesantissimi. 10 minuti di filmati arrivano a pesare quasi 800 mega. Ora, tralasciamo quei fortunati che c'hanno la connessione in fibra ottica 30 mega, 3 mega e quegli altri che c'hanno quella 100 mega, 10 mega, rosico, rosico, rosico. No, io ho la ho la 20 mega. La 20 mega con un mega in upload, dovrebbe essere una connessione relativamente decente, ma. Quando io ho sottoscritto l'abbonamento alla 20 Mega costava un porcaio di soldi, parliamo tipo oltre al canale telefonico sui 45 euro al mese e poi però giustamente il costo è sceso, è sceso, adesso siamo tra i credo 24-25 euro al mese, forse 23,95, 24,95 e uno dice beh dai insomma una 20 Mega, un mega in upload, 24 euro, 25 euro ci può stare. Il problema non è sceso solo il prezzo, il problema è scesa pure la velocità della DSL. Cioè se prima, quando io ho fatto la 20 Mega, avevo materialmente una condizione in cui avevo una portante da 18.919.000 e la portante in upload 980-990 e ci stava molto bene, adesso io già porto una portante di 14.500. La portante in upload di 780. La velocità complessiva, che è genericamente più bassa, complimenti a questo signore che ha lasciato il camion. Ci passo per un centimetro per lato. Eh, stavo dicendo la velocità è relativamente genericamente abbassata, quindi. Non è che sia proprio questo granché, però eh, sopportiamo. Purtroppo quello c'è. Quando sono fuori ufficio e eh, ci stanno le SIM di telefonia mobile, giravo con la chiavetta, poi con l'altra chiavetta, poi però che cosa succede? E metti la chiavetta nel computer, e qua c'è Windows XP, non lo supporta, là c'è Windows 7, non lo supporta, nell'altro c'è Linux, ma non riconosce la chiavetta, nell'altro c'è la chiavetta, però il sistema... MAMMA mia! mi sono comprato una web pocket piccolina, simpatica, c'è la sim, l'accendi, wifi, si collega da qualsiasi cosa, il tablet, l'altro la... telefonino, il computer, il portatile, il network e via discorrendo, ma... eh, mi raccomando, 2 giga al mese, perché poi ti abbassiamo la velocità che vai, così lento che sembra che i, i grammi pile li portano i piccioni viaggiatori, che non me lo sto inventando, vi metto nella descrizione una cosa che si chiama RFC 1149, è meglio che vi date un'occhiata. E... dopodiché, la connessione sì, però non devi utilizzarla per farci solo VoIP, non devi utilizzarla per farci solo questo, non devi utilizzarla per farci solo quello, sì, insomma, c'ho una chiavetta, chiamiamola chiavetta, la Web Pocket che la posso usare quando sono alla... fuori dall'ufficio, fuori da casa, per le connessioni veloci, per controllare l'email, per navigare un po', dovessi utilizzarla per caricare filmati YouTube, siamo finiti, cioè mi gioco tutto lo spazio disponibile nel giro di un giorno! Comunque, io adesso sto per arrivare in ortigia, quindi direi che per il momento concludo qua chiedendovi e facendovi due domande. La prima domanda è se vi è piaciuto questo video, fate pollice in alto, commentate fatemi sapere come l'avete trovato. La seconda domanda riguarda invece proprio la vostra connessione, come va la vostra connessione? Fermi! Non venite a commentare 15.000 persone, fa schifo! E fino a là purtroppo ci arriviamo molti, in molti! E manco non mi commentate, ah, c'ho la fibra ottica come sto bene! Ditemi un po' se vi... se pensate di trovarvi bene, se pensate che le cose potrebbero migliorare, se pensate che la connettività internet in Italia po potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio, se alla fine vi accontentate e... Eh, oh, io mi accontento! Alla fine questa 20 mega si comporta recentemente in ufficio la 7 mega, obiettivamente la connessione di casa è più veloce, quindi la posso usare per queste cose. Obiettivamente io adesso, quando finisco per intorno all'ora di pranzo, quando avrò finito tutta l'elaborazione e tutto quanto, metterò il filmato di 400, 500 mega, 600 mega, quello che sarà, in caricamento su YouTube, YouTube mi dirà 180, 190 minuti rimanenti, 200 minuti rimanenti, o oh, lascio cuocere. Eh, stasera, quando il filmato è pronto, lo pre preparo la descrizione, il contenuto, i vari canali, il link a Roberto Cordero e via discorrendo e domani mattina alle 8 potrete vedere... anzi, voi, per voi che vedete questa mattina alle 8 potrete vedere questo filmato, tranquillamente. Oh, sta uscendo il sole, ci sono sempre quattro nuvolette, però la situazione sta migliorando, è una giornata che sta prendendo la giusta piega. Io, sì, oh, ripeto, grazie al fatto che ha pioviginato, ho piovuto non tanto forte, innanzitutto ha piovuto la sabbia del Sahara, la mia macchina è in condizioni disastrate, io stamattina dovevo lavare la macchina, ora. Comunque, non vi chiedo se anche a voi vi, vi piove quando si... avete cominciato a lavare la macchina, perché <ride> me, me lo immagino. Poi quello che vi chiedo, appunto, fatemi sapere nei commenti non solo se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto come va la vostra connessione ad internet, se c'ho la chiavetta, se non siete coperti da DSL, se c'ho la fibra ottica, ma fatelo si E <ride> Vabbè, che ci devo fare? Qua a Siracusa stanno scavando ste trincee larghe 10 cm. vediamo se fra un po' dovevamo arrivare con la fibra ottica a novembre, poi a dicembre, poi gennaio, siamo ad aprile, ancora stanno scavando e stirando ste fibre ottiche! ci arriveremo prima o poi, più poi che prima, nel 2013, come diceva qualcuno. E dai, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. E un'ultima cosa, proprio l'ultimissima, vi, vi saluto, ci vediamo domenica prossima con il prossimo filmato. E prima di concludere, le do l'ultimo saluto... non l'ultimo, l'estremo saluto, voglio offrire un mio saluto, sto per entrare nel talede, quindi siamo alla fine. Eh, il mio ultimo saluto a Roberto, che mi stamattina mi ha risposto al messaggio che gli ho mandato ieri, eh, citandogli questa situazione. Hi Roberto, thank you for uh, replying me, I hope you're doing well too.